Ecco, allora buonasera a tutte, siamo contente di avere con noi oggi nostra ospite, Simona Giuntat, dottoressa, professoressa associata presso l'Università La Sapienza a Roma, e mh, il suo webinar è intitolato Madre in Scienza e un sottotitolo Un cervello rientrato perché. Simona eh, ha passato circa 20 anni fuori dall'Italia, anche se è giovanissima perché ancora non ha compiuto, posso dirlo, i suoi primi 40 anni, eh, però ha iniziato a studiare all'estero. Simona si è formata completamente dopo il liceo scientifico, è andata in Inghilterra e quindi ha fatto una prima laurea in biologia eh, presso l'Università Brunel di Londra. Poi il dottorato di ricerca presso il Cancer Research dell'Università di Cambridge e poi in seguito ha avuto varie borse di studio, fellowship e contratti come ricerca, giovane ricercatrice presso l'MBL in Francia, presso l'Oxero in Australia e presso la Rockefeller University a New York dove è stata per quasi dieci anni, finanziata anche dalla Women Science Fellowship American Italian Cancer Foundation. Dopodiché ha vinto un premio, un premio molto prestigioso che era proprio il ritorno dei cervelli in fuga dall'Italia, fatti dal, dal Ministero della Ricerca italiana, quindi dal MUR. Ha vinto questo premio intitolato Maria Curiere Integration Fellowship, premio Rita Remi Montalcini, ed è quindi rientrata in Italia nel 2020. E appena rientrata ha avuto un progetto molto importante. Ehm, finanziato sia dall'AIRC eh, se non sbaglio che da eh, la Sial, finanziamento SEAL dell'Excellence eh, alla Sapienza e questo progetto eh, diciamo, le ha permesso di mettere su un gruppo di ricerca piuttosto folto, pieno di giovani e il suo laboratorio quindi ha preso il via e sta lavorando a pieno ritmo. Oggi quindi Simona ci racconterà tutta una serie di mh, aneddoti, eh, esempi e testimonianze di vita vissuta e ci spiegherà molte cose che serviranno anche alle giovani che vogliono intraprendere questa carriera nella ricerca. Grazie Simona. Grazie Patrizia, grazie Giuseppina per l'invito. E fa sempre piacere diciamo, mettersi in contatto con il pubblico e menzionerò anche dopo perché questo è importante. C'è cioè, qui Rita Lemi Montalcini che mi guarda, quindi <ride> ecco, sentir menzionare il suo premio vi dirò, um, vi dirò tra poco ecco, di, cosa, di cosa si tratta. Allora abbiamo messo uh, Simona percorrerà la sua storia professionale e personale portando una testimonianza vi viva e diretta di cosa significa essere scienziata in Italia e nel mondo attuale e delle sfide che ci aspettano per il futuro della ricerca. Quando l'ho riletto ho detto wow <ride> mi sono ripromessa io di dire tutte queste cose e ora vediamo che ho fatto diciamo un po' un collage di vari topics che spero vi piacciano e possiamo iniziare da circa pochi minuti fa esatto, oggi l'ho mandato a tutti questa informazione grazie, possiamo iniziare da pochi minuti fa quando l'Espresso ha pubblicato online proprio in data odierna un dossier um, scegliendo in maniera mi sento di dire casuale <ride> dieci um, docenti che stanno disegnando il nostro futuro e apparentemente io sono una di queste <ride> E, e quindi oggi vorrei parlarvi di perché, perché l'espresso mi ha inserito in questa rosa così diciamo lusinghiera che comunque è stato veramente un, un bel momento ma pure che cosa significa essere inserita e come diciamo si arriva anche a questo traguardo e qui sono qui nel caso sì, certo. <ride> non mi avesse trovato allora ehm, quindi per darvi diciamo il titolo formale di quello di cui mi occupo, ma questa vi prometto è l'unica slide diciamo un po' più eh, del gergo scientifico, io studio il centromo romano, L'instabilità di questo DNA e vedremo che cosa significa e le implicazioni nelle malattie eh, degenerative come il cancro, l'invecchiamento, ma anche tante altre. Qui ho messo le mie affiliazioni, come ha detto giustamente Patrizia, grazie per la per l'introduzione molto dettagliata e sono professoressa associata alla Sapienza dove nell'edificio di genetica proprio nella città universitaria ho il mio laboratorio che dirigo, il Giunta Lab che abbiamo chiamato Laboratorio of Genome Evolution proprio per la nostra attenzione al genoma e qui sono il nostro tweet se vi interessa il nostro sito, la mia email quindi per qualunque cosa avete il mio contatto sono sempre diciamo a disposizione e Patrizia ci è venuta direttamente a trovare, quindi ha visto il bel gruppo di persone che sono lì e vi farò vedere dopo alcune foto. Allora, ma iniziamo dal principio. E quindi qual è il principio? Il principio è, diciamo, um, qui a Roma, e in Italia. Questa è un po' la mappa che dipinge, diciamo, i miei spostamenti. Io l'ho messa come professional experience. Eh, perché sempre il lavoro di scienza è un lavoro spesso nomadico che ci porta in giro per il mondo e, e quindi useremo spesso queste mappe del mondo per, per diciamo, attraversare i vari concetti, sia scientifici che professionali che personali. E quindi dove inizia il tutto? Il tutto inizia nella periferia della periferia del mondo in un posto che si chiama Dragona e ho messo qui un excerpt da questo libro che si chiama Nel regno di Acilia, perché forse Acilia è anche più conosciuta di Dragona e parla proprio di, di questa terra di nessuno, eh, delle case abusive, questi ragazzi che intraprendono l'impresa più complicata di tutte, crescere. E imparano la vita della strada. E ora penso che Dragona diciamo, sia andata migliorando nel tempo e la vita della strada mh, mh, storicamente forse è sparita, però mi dai là questa frase per esprimere una cosa in cui credo molto. Io ho uh, eh, delle bimbe piccole, dopo le vedrete in foto, e loro sono senza schermi. Siamo una famiglia senza schermi, che non abbiamo il televisore e cerchiamo di limitare al massimo l'esposizione agli schermi, che è una cosa un pochino forse estrema. Però vi volevo sottolineare che è una corrente molto forte a New York e non per niente insolita. Circa il 20-30% di famiglia adesso abbraccia quest'idea del ritorno alla vita della strada, <ride> quindi quella vita dove si esce e si cerca di rafforzare i contatti umani. E quindi, diciamo, in realtà dalla periferia della periferia anche lì si trovano delle cose positive. E ho messo da Dragona a New York e ritorno. Quindi cosa significa, qual è stato, diciamo, il mio percorso, brevissimamente. E da Roma, quindi da Dragona, a 19 anni sono andata in Inghilterra, come ha detto Patrizia, a studiare all'università in maniera del tutto casuale. Ero lì per fare un corso di inglese e mi sono trovata a poter fare una richiesta di un'application alle università britanniche. Un'università mi ha offerto il posto. In realtà la storia è abbastanza simpatica perché due università mi offrirono il posto, non sapendone il calibro. Scelsi quella più vicina, diciamo, più congeniale geograficamente. E, e quindi dissi di no all'Imperial College che invece era molto più prestigiosa però eh, alla Brunello ho collezionato mio marito quindi alla fine è stato diciamo un segno del destino e da lì mi sono spostata vi metto qui alcuni dei posti ne ha menzionati alcuni Patrizia dove ho lavorato mi sono spostata a Cambridge per il dottorato sono stata in Francia dove a Grenoble tra le Alpi c'è l'unico reattore nucleare interamente dedicata alla ricerca scientifica che quindi non è adibita alla produzione di energia dove noi possiamo andare e inserire i nostri eh, campioni che siano di DNA, proteici eccetera per vedere, vederne la struttura e quindi quella è stata la mia prima vera esperienza da scienziata un termine che adesso si tende a usare poco e al femminile ancora di meno, quindi tendo diciamo, sempre a dire cosa fai, sono una scienziata. E quella è stata la prima esperienza. Poi il dottorato a Cambridge, sono stata anche in Australia, quindi diciamo ho anche un pochino respirato sia la vita internazionale che il modo di fare ricerca internazionale, che è molto interessante, per esempio in Australia hanno un bellissimo work-life balance, per cui alle 5 si chiude il laboratorio, una cosa che tutte le persone di scienza sanno non succede mai in nessun'altra parte del mondo <ride> e, e quindi è stato bello anche quello, diciamo, vedere come l'Australia comunque non transige sul rispetto delle boundaries che sono, che poi vanno a eh, influenzare anche la vita, la vita personale. E poi mi sono spostata a New York. E diciamo, abbiamo abbracciato proprio la cultura di New York con la neutralità di genere, screen free e varie cose. Quindi siamo diventati un po', diciamo, una famiglia um, neorgese. Lì sono nate le mie tre bambine, le vedrete um, dopo. E questo è il percorso, diciamo, che vi ho menzionato adesso in maniera lineare, fino a culminare con la mia posizione prima di assistant e più recentemente di associate professor alla sapienza. Che cosa ho studiato in questi anni e vi parlerò di cosa significa. Ho studiato come si danneggia il nostro DNA e che cosa significa e poi come questo danno al DNA subentra nel contesto dei cromosomi che vedete anche dietro di me. Quindi questi sono proprio i cromosomi che ehm, ho diciamo, lavorato io e a cui ho fatto io lo stene in questi puntini verdi e rossi con una tecnica in realtà di mia ideazione. Quindi, ecco, qui c'è il logo della sapienza e sicuramente la ricerca deve essere finanziata e parleremo di, eh, diciamo, come supportarla e perché va supportata. Io sono stata veramente fortunata già dall'inizio, um, dopo l'offerta del dottorato a Cambridge, non è stata un'offerta che io ho potuto accettare subito se non avevo una fellowship perché altrimenti i costi diventano proibitivi per i 3-4 anni. Quindi diciamo eh, ho imparato che non bisogna dare nulla per scontato e e quindi anche quando si arriva al traguardo è eh, meglio sempre confermare, diciamo, ulteriormente. E quindi sono stata fortunatissima che ho ricevuto una fellowship del Biotechnology and Biological Science Research Council che sarebbe l'equivalente del nostro Ministero dell'Istruzione e della Ricerca. La mia storia è particolarmente interessante, soprattutto se si pensa che non si ripeterà, a causa del Brexit, perché la mobilità e la libertà di poter andare a studiare in Inghilterra e poi di ottenere una borsa finanziata dal governo britannico adesso ci è stata tolta. Ovviamente è stata tolta allo stesso tempo alle persone inglesi la possibilità di avere persone come noi, sposarle anche <ride> e comunque beneficiare dal lavoro che noi facciamo. Quindi sicuramente una perdita a, eh, a doppio senso. Esatto. E Sono stata quindi poi finanziata per andare in Australia, negli Stati Uniti, nella, con la, dalla Women's Science e, neanche, e anche questa American Italian Cancer Foundation, per cui c'è questo grande orgoglio degli italo-americani, quindi di tutti gli italiani che sono emigrati, e si sono poi stabiliti negli Stati Uniti, che continuano a diciamo, aiutare gli italiani a realizzarsi in vari ambiti e questa era specificatamente nell'ambito della ricerca sul cancro. Più di recente ho ricevuto la Marie Slodowska Curie, eh, a, a nome di Marie Curie, quindi quello è stato molto, un motivo veramente di grande orgoglio perché ovviamente è una delle più grandi scienziate del secolo scorso e idem per i talevi Montalcini e ancora più diciamo enfatico è il fatto che questa, questo premio si chiami rientro dei cervelli per cui eh, vi voglio spiegare un, attimo, un attimino come funziona, visto che è ancora in essere. Ogni anno il Ministero seleziona 20 scienziate da tutto il mondo per chiederle di rientrare con una cattedra in prova per tre anni. Dopo i tre anni, eh, diciamo, si dovrebbe prendere la cattedra, come è successo a me. Devo dire che questi tre anni sono sospirati. <ride> Perché rientrare in Italia c'è cioè, sempre, diciamo, dice, qui c'è l'inganno, quindi eh, è un po' un salto nel buio che si fa, soprattutto per una persona come me che rientrava dopo quasi venti anni e devo dire che sono stata fortunata, che è andato tutto bene, però eh, lo stress e l'ansia erano innegabilmente lì. E... E ho ricevuto soprattutto finanziamenti per avviare il mio laboratorio di, di ricerca, perché alla fine la ricerca di base costa e sono stata molto fortunata con un finanziamento dell'AERC, che è il più grande finanziatore del mio laboratorio in aggiunta di piccoli premi della Sapienza e di altre agencies. Okay. Perché è stato importante farvi vedere questa mappa, questa mappa del mondo? Perché ehm, nei miei viaggi... Uh, spesso si dice sei riuscita a tornare in Italia e realizzarti perché sei stata all'estero. Ed è una cosa a cui penso spesso in maniera complessa, perché ehm, io uh, cresco delle scienziate nel mio laboratorio e questo concetto di doverle dire che devono andare all'estero per realizzarsi mi è alieno. Perché nel, a New York non l'ho vissuto, in Inghilterra non l'ho vissuto, c'erano tante persone a Cambridge che rimanevano dall'undergraduate al PhD a poi trovare posizioni permanenti all'interno dell'Università di Cambridge stessa. Quindi questa esigenza di andare all'estero l'ho percepita solamente in Italia. Quindi la trovo eh, diciamo particolare. Allora l'ho voluta reinterpretare con non una necessità, di muoversi fisicamente ma una necessità di sentirsi cittadina del mondo mentalmente perché quando si fa ricerca scientifica non si fa in isolamento de, non si fa in Italia si fa nel panorama internazionale di quella che è il tuo campo di ricerca e invece questo forse un pochino ehm, possiamo migliorare il fatto di tenerci sempre al passo con il mondo e sentirci sempre che facciamo ricerca nel mondo. Quindi è più una forma mentis che un'esigenza di doversi spostare fisicamente. Un altro appunto, per esempio sull'esperienza di Cambridge, dove come dicevo tante persone rimangono all'interno dell'università, è che ovviamente quelli che rimangono subiscono delle selezioni ferre. Quindi anche noi dovremmo non eh, costringere o inculcare questa cultura dell'andare all'estero, però dire che eh, la selezione ci sarà rimanendo e che quindi, anche stando in Italia, il, lavoro che che il percorso e il lavoro da fare deve essere d'eccellenza per poter andare avanti nella carriera. Quindi l'ho voluta, ehm, diciamo, riparafrasare faccio un linguistic disclaimer non so se l'avete percepito finora che ho deciso nel momento in cui sono tornata in Italia venendo da una lingua neutrale come l'inglese a una lingua di genere come l'italiano di abbracciare quello che io chiamo il plurale femminile inclusivo è una cosa molto particolare che fa ridere il preside di facoltà sicuramente quando parlo in pubblico nel contesto dell'Ateneo ma è una cosa che penso sia giusta abbiamo usato il maschile e ci siamo chiamati scienziati, alunni, ginnasti, eh, cittadini per più di cento anni adesso possiamo adesso diciamo usare un, un, un altro il modo, il fare al femminile che tanto molti dicono che non cambia niente quindi non cambia per non cambia io ho deciso di fare questa scelta ed eccoci qui che torniamo alla nostra cara mappa, però questa volta questa è una mappa scientifica e ora vi spiego perché. Questa è una mappa del mondo che corrisponde a Google Maps, che tutti noi usiamo. E Che cosa facciamo noi? Qui nel search bar mettiamo qualunque luogo nel mondo e ci fa vedere i dettagli, addirittura c'è il satellite, ci sono le strade, i dettagli delle strade. E noi abbiamo, diciamo, la percezione di poter zoomare in qualunque zona, anche le zone più remote della Corea del Nord, comunque sono dettagliate eh, in Google Maps. Questo è la Google Maps del nostro DNA, del genoma umano. Quindi già questa cosa, diciamo un po', ci sciocca, no? A guardarla così. Perché viviamo nel 2023, nell'era della genomica, del sequenziamento del DNA e del genoma umano completato nel 2002. Perché non so se vi ricordate l'annuncio eh, del 2002 del genoma completato, eccetera, e non ricordo se c'era forse Clinton che l'ha annunciato, eppure voilà, la mappa del genoma umano ad oggi. Quindi che cosa sono questi punti neri? E perché non possiamo zoomarci e perché non li possiamo vedere? Questi punti neri sono le sequenze ripetute del nostro DNA di cui è parte il centromero che io mi prefingo di studiare e che ho studiato negli ultimi dieci anni. Come com com Qual è il centromero? Cosa significa? Questo è un cromosoma umano ed il centromero è questo, in rosso. E vi rifaccio vedere il cartoon che cosa fa questo centromero. Permette ai nostri cromosomi di dividersi. Quindi ogni volta che una cellula si divide, per segregare il nostro DNA in maniera corretta, manda un, una parte del cromosoma da una par in una cellula e l'altra parte nell'altra cellula, in modo che in entrambe sono identiche. Quindi, riflettiamo un attimo su questa cosa, diciamo nello stesso modo in cui ci ho riflettuto io all'inizio del mio progetto sul centromero. Vi sto dicendo che ci sono dei buchi neri nel nostro genoma che corrispondono a una delle parti più importanti dei nostri cromosomi. Ok? Quindi immediatamente questo fa strano, cioè non dovrebbe essere, perché questa regione è essenziale per la funzione cellulare di base. Okay. Da lì inizia la mia curiosità. E quindi che cos'è questo centromero? Vi dicevo, è una lunga regione di DNA umano ripetuto che ha varie, um, diciamo, peculiarità. Non solo è essenziale per la segregazione dei cromosomi, ma um, muta molto rapidamente e può cambiare da persona a persona. Una delle poche parti diciamo, di DNA che in re realtà è diverso, perché la nostra um, um, somiglianza genetica è del 99.9%, l'unico degli altri, ma nel centromero non così tanto. Qui vi ho messo alcune cose in inglese, quindi sentitevi liberi di ignorarle, però sono tutti i processi di cui il centromero è responsabile, inclusa l'omeostasi cellulare, la senescenza cellulare, il ciclo cellulare, quindi delle funzioni primarie della cellula che controlla. E quindi da lì il mio progetto e il founding del Giunta Lab established nel 2021. Il nostro laboratorio si occupa proprio di capire il centromero umano. Quali sono stati i traguardi finora? Sono veramente neanche due anni che siamo operative, però ci siamo messi a lavorare veramente di buona lena. Vi faccio vedere qui un'immagine ancora non pubblicata, che presenteremo a maggio a una conferenza di genomica a Londra, di uno dei primi genomi interamente assemblati in una cellula, eh, in delle cellule diploidi, inclusi i centromeri. Quindi finalmente stiamo riuscendo a gestire e a zoomare. Vi ricordate la Google Maps anche in queste regioni? Siamo molto orgogliosi di questo lavoro eh, perché veramente tantissima fatica. L'altra cosa che stiamo facendo, e questa è una pubblicazione che è uscita, come vedete, il 15 marzo, quindi da pochissimo. Qui vi faccio vedere il cartoon stilizzato che ha fatto la, la mia dottoranda Elena, dove stiamo cercando di vedere anche la struttura di questo DNA nel contesto del, dei cromosomi. Quindi non solo la sequenza, ma anche la struttura usando microscopia a super risoluzione, che è una delle risoluzioni più alte che abbiamo ehm, per la fluorescenza. Ok, quando dico quali sono stati i traguardi, intendo i nostri traguardi, sicuramente non i miei. Questo è il laboratorio, il Giunta Lab, come vedete qui ho menzionato tutte le persone che hanno che contribuito eh, sia in passato che nella quotidianità. E, e qui siamo sotto la Minerva, siamo in città universitaria alla Sapienza, quindi se, se passate di lì siete sempre le benvenute a venirci a trovare. Un altro traguardo che devo menzionare è stata l'ERC. Che cosa significa l'ERC? L'ERC è il European Research Council, quindi il, il, diciamo, il Ministero europeo della ricerca, e che dà dei finanziamenti milionari a singoli ricercatrici e ricercatori a progetti particolarmente meritevoli, sono molto competitivi. E io quest'anno sono, sono riuscita a ricevere uno di questi fondi, quindi siamo molto contenti. Quando mi hanno chiesto di fare ecco, media outreach per l'IRC dopo avermi dato questo premio, ho scelto questa foto. Ho scelto questa foto che sono io a New York. Come vedete, poi qui dice dedication to discovery, che significa dedicata alla scoperta, perché in effetti la, il nostro lavoro è un po' più una vocazione, diciamo, che il lavoro. Ma soprattutto perché qui potete vedere un'ombra e l'ombra del passeggino con mio marito e le mie figlie, che come immaginate erano lì di fianco mentre la fotografa faceva lo shooting. E dopo vi farò vedere una immagine simile. Se ne avete piacere nel nostro sito c'è cioè sotto news, la notizia dell'IRC e abbiamo scritto, ho scritto anche con l'aiuto di delle amiche che fanno press release un, uno statement per ringraziare che è molto carino e abbraccia un pochino diciamo, la mia filosofia di madre e di ricercatrice quindi se volete lo potete leggere nel nostro sito beh, sono felice sono a, a, il mio laboratorio è stato avviato così nel 2021 questo è gennaio 2021 appena aperto ero sola nel mio lab incinta al settimo mese. Mia figlia è nata il 30 marzo quindi domani fa due anni. E quindi così è iniziato e così <ride> è terminato l'anno 2022 con la notizia dell'IRC e i festeggiamenti eh, tutti insieme. Veramente eh, sono molto grata. Cosa significa tutto questo che vi ho detto fino adesso? Il centromero, tutti questi anni nomadici, laboratorio e che cosa ci aspetta nei prossimi anni? E qui affronto una domanda particolare. Che cosa significa? Di recente uh, mi ha intervistato un giornalista e mi fa: qual è l'applicazione pratica della vostra ricerca? E vi dico con il cuore che io, qualunque scienziata di base a cui viene fatta questa domanda dentro si sente così <ride> perché? perché giustificare la ricerca di base è un'arma un a doppio taglio diciamo che abbiamo scusate ho dimenticato e diciamo che abbiamo l'esigenza e io lo capisco di giustificare la spesa di questi soldi alla società anche perché molto spesso veniamo, veniamo pagati da, dai cittadini tramite comunque dei soldi, delle tasse che vengono spesi per la ricerca. Allo stesso tempo è un'arma il doppio taglio perché ci limita. Cioè la Google Maps che vi ho fatto vedere con i buchi neri significa che noi li dobbiamo studiare. Non lo sapremo mai se sono interessanti o no. Se, se c'è una giustificazione o no, se si sbloccherà il modo di vedere il cancro, l'invecchiamento, la neurodegenerazione, se non li conosciamo. Quindi la ricerca di base è proprio quello, cioè va supportata perché esplora una conoscenza umana che noi non abbiamo. E questo ovviamente mi rende, diciamo, felice e entusiasta del mio lavoro, perché è un po' come l'astronauta che va nello spazio. E però dovrebbe rendere diciamo anche la società eh, consapevole di quello che stiamo facendo che non è sempre il risolvere un problema ho fatto l'esempio al giornalista dei cambiamenti climatici ci sono tantissime persone che lavorano sulla pratica di come di come agire per eh, per i cambiamenti climatici la verità è che la vera soluzione ai cambiamenti climatici, a tutto quello che stiamo affrontando, verrà da una ricerca di base obsoleta, ostrusa, non obsoleta, scusate, ostrusa, che non ha forse nessuna relazione ai cambiamenti climatici, ma che getterà le basi per fare la, la differenza in una maniera non incrementale. Quindi il modo in cui noi approcciamo un problema di solito è Devo migliorare la lampadina. Qui stiamo dicendo sto creando un nuovo modo di fare luce che non è basato magari neanche sull'elettricità che si può fare solo nel momento in cui si danno di finanziamenti come fa l'IRC a idee veramente innovative e quello che noi chiamiamo high risk, high reward molto rischiose ma se diciamo riescono nel loro intento possono veramente cambiare radicalmente il nostro modo di vedere e di fare le cose quindi il mio appello diciamo su questa slide è supportate la ricerca di base senza necessariamente doverne vedere l'utilità nell'immediato ma proprio perché ci dà una marcia in più nell'affrontare tutti gli impasse che abbiamo raggiunto come genere umano e quindi, posso dire un... solo una cosa <ride> Scusami, mi fa molto piacere quello che, quello che dici perché sono esattamente le stesse mie parole che ho detto nel, nell'ultima intervista che ho avuto io sul mio lavoro proprio le stesse identiche la ricerca di base darà le risposte non tanto la ricerca così subito applicata a un, a un qualcosa, a un prodotto, o un processo diciamo di cui si conosce che si vuole migliorare e sì, penso che i giornalisti, giornalisti rimangono sempre un po' così sì, però... ci tartassano perché va fatto un cambiamento societario sociale assolutamente rispetto sì, all'apprezzare la ricerca di base non come perdita di tempo e di soldi ma come l'unico modo per affrontare le sfide veramente più grandi che ci si prospettano. Sono assolutamente d'accordo con storie. te 100%. E non solo l'IRC, ma anche l'AERC, che è comunque la nostra Agenzia Nazionale per il Finanziamento della Ricerca sul cancro, la più grande che abbiamo in Italia, ha investito in questi buchi neri in cui potrebbe avere origine il cancro, che non è detto questa la potete trovare uh, online, semplicemente mettendo il mio nome, ARC è già pubblicata. Però è così, il mio obiettivo è oggi esplorare queste aree oscure del nostro DNA. Penso che è sufficiente. Non lo so se condividete questo eh, entusiasmo, però sì. spero di avervelo ecco, sì, trasmesso. Sì. Assolutamente. Ok, dato che io nel, eh, crescendo, prima di sentirmi diciamo, sicura di dire sono una scienziata, dicevo sono una cancer researcher, una ricercatrice sul cancro, la million dollar question che mi veniva chiesta in maniera ossessiva, compulsiva è quando scoprirete una cura per il cancro? Io questa domanda la prendo molto seriamente. Quindi ho deciso di inserire oggi due slide brevissime su cosa significa una cura per il cancro. La prima slide è importante capirla a fondo. Il DNA, seppur poco, cambia da persona a persona e a livello epigenetico da cellula a cellula. Quindi quando si cerca una cura per il cancro, diciamo che si stanno facendo degli assunti non reali, perché non c'è un cancro. Ci sono tanti tipi, molti eterogenei di malattie, tutte riconducibili a una neplasia, quindi a un'iperproliferazione cellulare, che vedrete tra un secondo. Non vi sentite intimidite, diciamo, dalle parole più scientifiche. Ma si sta vedendo quello stesso tumore in un'altra persona potrebbe avere un'identità genetica completamente diversa e quindi anche un tumore al seno nel dotto mammario cioè nella stessa location potrebbe essere una malattia completamente diversa quindi questo è quello che ci troviamo ad affrontare un'altra cosa io insegno evoluzione del genoma genome evolution il mio lab si chiama così un'altra cosa che di recente parlavo proprio con mia madre le dicevo che alcune malattie che noi affrontiamo nell'età più diciamo avanzata maggiormente non vengono selezionate perché sono post reproduttive, quindi ten tendiamo a passare quei geni. Non so se questa cosa diciamo, è sempre facile da comprendere, però ecco, quindi il cancro è proprio una malattia che noi non stiamo, per cui noi non ci stiamo selezionando a livello evolutivo, ma che tolleriamo perché viene generalmente dopo eh, la procreazione. Quindi questo è solamente diciamo un aneddoto. Perché si crea il tumore? Che cosa c'è all'origine? All all'origine c'è il danno al DNA, che è la cosa che io ho studiato a Cambridge durante il mio dottorato. Qui abbiamo messo questo cartoon di giallo come un gamma ray, un x-ray, un UV light, potrebbe essere varie cose, diciamo principalmente forse una, una forma di radiazione perché sta rompendo il DNA. Uh, ci sono tantissimi agenti esterni ed interni che danneggiano il nostro DNA, vi dirò tra un secondo. Quindi il nostro DNA, ah, scusate, importantissimo, il nostro DNA in ogni singola cellula si danneggia ogni giorno oltre 70.000 volte. Okay? Non vi stressate, perché le nostre cellule sanno esattamente cosa fare, lo sanno riparare, lo sanno identificare in millesimi di secondo e se tutto fallisce, che non riescono a ripararlo e non riescono a identificarlo, hanno comunque un'opzione. Quella, soprattutto nel, negli organismi multicellulari come noi, quella di... Um, diciamo avere questo controlled cell death quindi un suicidio cellulare autoindotto perché la cellula fa questa cosa? perché si cioè, ci sono dei segnali che dicono che questo DNA è riparato in una maniera irriparabile o troppo estesa per cui la cellula non riesce più a funzionare ora quindi, ah ecco, avevo <ride> Non so se mia madre mi può assistere sull'aprire il cancello. Volevo questa cosa, è quasi staged, um, perché poi parleremo di mamma in scienza, quindi mi trovo a dover interrompere per 30 secondi. <ride> Ora vi dirò perché. Vabbè. Che succede il cancello evidentemente nessuno può andare a vedere. cancello sarà andato ad aprire la sua famiglia il marito con le bambine Grazie. che rientrano probabilmente ok io sono al piano sopra eh, è... ti è... sento sgambettare di sotto se, se non vi preoccupate eccomi no diciamo che questa cosa era quasi riart sarebbe stata meglio se fosse successo un po' dopo mentre parlavamo di l'avevo programmata per le 7.30 de, del work-life balance e poi vi dirò perché. <ride> ecco, nel, nel mezzo della cell death forse ci stava poco bene. Comunque, quindi vi dicevo, le cellule riescono a reagire se il danno è troppo esteso e si attiva questo pathway. Quindi, come si crea il tumore? Questa è la domanda. Queste sono alcune immagini mie diciamo che ho preso io di cellule normali e di cellule apoptotiche. Allora, eh, queste sono alcune eh, diciamo frasi che vi traduco. Un organismo multicellulare come siamo noi beneficia da questo meccanismo diciamo di suicidio di una singola cellula. È come se quella cellula in maniera altruistica perché non è in grado di funzionare in maniera corretta contribuisce a e, diciamo il funzionamento di tutto il resto del corpo e di tutto il resto della fisiologia di, di tante cellule che rimangono. Quindi, perché eh, viene il cancro? Come hanno origine i tumori? I tumori, cioè, vi viene in mente qualcosa? Una risposta? Che cosa c'è quindi? Riparano benissimo, se non riparano, eh, quale potrebbe essere il Facciamo problema? Facciamo rispondere a chi non è, diciamo, della materia, se qualcuno vuole No judging, cioè sentitevi liberi. Quindi la domanda è perché le cellule di tumore non muoiono, anche se sono danneggiate? Va bene, ve lo dico io, non è che poi, non voglio fare il test forse. perché poi... Sì, certo. Non lo so, è perché magari continuiamo ad alimentarle in qualche modo? Mm, potrebbe essere un angolo interessante, sicuramente c'è del vero una volta che il tumore si è formato. Qui parliamo proprio della singola cellula, quella prima cellula, perché non muore se è eccessivamente danneggiata e sa... Che, do che dovrebbe morire. Sì, abbiamo delle mani alzate, bellissime. Sì, Angelica, Angelica vuole parlare, Angelica Bianca. Eccoci, sì, buonasera professoressa, buonasera Salve, a tutti. Salve Angelica, ben trovata. Cerco di vedere, non so se mi riuscite a vedere. Sì, vediamo benissimo. Sì, sì, sì. Allora, dunque, forse perché hanno più nuclei? Nuclei è possibile, sono cellule impazzite, allora, non sono cellule normali, ecco. Ah, allora, queste sono tutte delle osservazioni ottime, ma non sono la risposta. Ora ve la do io. Poi vi parlo pure un pochino del nutrirlo dei nuclei impazziti, ok, visto che sono stati menzionati. Ma la risposta è perché non possono? Cioè la cellula tumorale è stata danneggiata nel punto di DNA che le serviva per sapere come attivare il processo di suicidio. Quindi su tutto il DNA che noi abbiamo ci sono solo alcuni punti che sono veramente diciamo particolarmente sensibili e che potrebbero se colpiti e se mutati, rendere la cellula, che, che comunque la cellula eh, attiva il segnale, dice devo morire, ma poi quel segnale non riesce a materializzarsi perché si è, è proprio stata mutata nel punto di DNA che, di che ha bisogno di leggere per attuare quel segnale di suicidio. Mi avete capito o oh, è un po' vago? No, no, ti abbiamo capito tutti. Sì, sì. Ok, quindi quella è la prima cellula diciamo che rimane, uno dei primi meccanismi che si attiva che è quello di farla diventare resistente anche a tollerare grandi quantità di danno al DNA per cui poi i nuclei impazziscono come ha detto giustamente Angelica, per cui poi Gaia se non erro eh, ha menzionato comunque come sia il sistema immunitario cerca di attivarsi e cosa sono poi cose che noi possiamo fare o non fare per beneficiare questo questa, diciamo, scontro tra le cellule tumorali e il sistema immunitario, però queste vengono dopo. Nell'incipit c'è questa prima cellula che è stata colpita proprio nel punto di cui aveva bisogno per proteggersi. Da una proliferazione tumorale ecco qui il punto il punto chiave <ride> che per dirvi diciamo in maniera scientifica potrebbe essere un p53 che infatti è una proteina mutata che serve proprio per la, per la il cell death che è mutata in più del 50% di tutti i tumori quindi questi meccanismi di base che noi studiamo esulano un pochino da quello che vi ho detto prima differenti tipi di tumori, differenti tipi di malattia perché quando parliamo di queste prime fasi invece sono comuni in tantissimi tipi di tumore e in quasi tutte le persone in maniera analoga quindi questo significa che sono ancora più importanti ed affascinanti allora quindi ripensiamo il cancro vi do un paio di idee, diciamo, per ripensarlo. Alcuni tumori sono veramente ereditati, per esempio io faccio sempre l'esempio di Angelina Jolie che un paio di anni fa ha subito una doppia mastettomia perché aveva ereditato un, una mutazione nel gene Braca che è della riparazione del DNA, quindi già si dà al DNA più chance di non essere riparato e più chance che quel punto chiave venga colpito. Però la maggior parte dei tumori sono quello che noi chiamiamo sporadic, quindi in un certo senso indotti, indotti da cosa? E lì bisogna capire che cosa ci causa danno al DNA. E allora ho messo questa slide che secondo me è molto simpatica. Diciamo che ormai lo sappiamo tutti cosa ci causa danno al DNA, ok? E il fumo, l'alcol, i raggi UV, quindi i raggi del sole, l'invecchiamento. Però poi ho messo breathing e living perché vi voglio lasciare diciamo con questa frase in questo contesto del mio mentore a Cambridge che diceva se vivessimo in una stanza al buio bevendo solo acqua se fosse possibile sopravvivere così... dobbiamo morire. Potremmo comunque essere sfortunati che nel poco danno che subiamo, quel danno colpisce uno dei punti chiave. Alla fine è una questione di probabilità, però lì subentra una mia metafora che dico. Sì, eh, questo è vero, c'è un elemento di probabilità sicuramente, però c'è anche un elemento di stare attenti quando si attraversa la strada attraversereste la strada senza guardare e quindi sapendo noi come limitare il, il danno al DNA non ci diciamo protegge completamente da una macchina che potrebbe sbucare da dietro l'angolo e colpirci ugualmente però diciamo che stiamo facendo del nostro meglio per attraversare la strada come hanno fatto i Beatles sulle strisce <ride> e nella maniera diciamo migliore che, che possiamo. Quindi meglio anche di una cura, diciamo, it's a change, pure lì a, a livello veramente di società. Ok, quindi ho, diciamo, un po' finito questo aspetto. Che cosa ci aspetta nei prossimi anni sulla ricerca di base? Ci aspetta un cambiamento sociale, che è quello che vi ho richiesto prima. Ci aspetta a noi scienziate un impegno di uscire dalle torri d'avorio e di fare cose come questa cosa che letteralmente Patrizia mi ha tirato via dalla mia torre d'avorio perché gli ho cercato di dire di no tre volte <ride> e ho posticipato fino a essere l'ultima speaker quindi alla fine lei è riuscita a, ad inseguirmi e veramente entrare in contatto con persone che possono essere diciamo dalla nostra parte e quindi è importante rendere la scienza accessibile come spero che ho fatto un pochino io oggi e, e coltivare la ricerca creativa, quindi coltivare veramente quella ricerca di base che sembra essere assurda o non avere un'applicazione immediata ma potrebbe fare la differenza. Questo mi porta però a condividere con voi una riflessione. Stiamo veramente facendo dei passi da gigante, avete visto il genoma completamente assemblato e c'è stato l'altro anno pubblicato il primo genoma completamente assemblato negli Stati Uniti. Noi siamo, per quanto ne sappiamo, il terzo laboratorio che riesce, riesce nell'impresa al mondo, quindi è un'era della genomica. Però c'è equità nell'accesso a tutte queste informazioni? Nel momento in cui ho una necessità di conoscere il mio DNA, o di conoscere il DNA di per esempio una massa tumorale, posso accedervi e a quale livello? Al genoma completamente sequenziato che adesso ne a New York costa 100 dollari, oppure agli um, whole exome, che sono ancora una cosa che ehm, gli esomi, diciamo tutti gli esomi, oppure solamente nel pezzettino di interesse come si fa ancora nella routine del delle analisi di tanti tumori. C'è equità nell'accesso a questa era della diagnostica genomica e la disequità nell'accesso potrebbe crearci veramente una selezione basata sulla nostra classe sociale, sulla nostra capacità economica, quindi sulla nostra location geografica. Quindi c'è da riflettere bene su come verranno usate queste informazioni e se possiamo attuare dei protocolli veramente condivisi e fair, giusti per tutte le persone. Ok, eh, diciamo che la parte un po' heavy l'abbiamo conclusa, gli ultimi dieci minuti vi voglio parlare di, diciamo, tre cosine di che cosa, quali sono i miei argomenti preferiti al di là del centromero umano. La prima è la sindrome dell'impostore. La seconda è l'equilibrio tra donne e uomini nelle ricerche scientifiche e poi l'equilibrio nella vita privata, lavoro e diciamo vita privata. La prima cosa vi voglio far vedere, sono stata chiamata a intervenire a dei saluti istituzionali di recente su questo computer di supercalcolo di cui noi siamo il primo utente eh, diciamo in sapienza e oltre. Mi vedete qui Mi vedete qui insieme alla prorettrice alla ricerca, al prorettore alla qualità e valorizzazione, il prorettore alla direttrice di dipartimento. In quell'occasione io non mi sono se seduta sul palco, non mi sentivo all'altezza. Vi voglio far vedere un esempio di come Immagino tutte, in, nel piccolo e nel grande, in una, nella quotidianità o in un evento del genere, esercitiamo quella che si chiama la sindrome dell'impostore. Quindi non sentirsi di meritare eh, quello che sta succedendo, o il non, il sentirsi proprio fuori luogo in quel contesto, anche se sono qui nella lista, come ci sei capitata per errore. Questo ora mi fa venire in mente una frase che durante il dottorato a Cambridge del nostro master del St. John's, che io veramente credevo fermamente che avessero fatto un errore, e lui disse: There has been no mistake in getting every single one of you here. Non c'è stato nessun errore. Ho detto: Dio, ma scoperto! L'ha detto perché <ride> sa. Mo' che... dice: eccetto Simona Giunta e invece ha seguito senza fare il mio nome dicendo ognuno di voi è stato scelto con criterio e con attenzione perché ci aspettiamo grandi cose da voi <ride> ancora adesso faccio fatica <ride> sono emozionata no? nel sentirmelo dire eppure ehm... Dieci anni dopo aver eh, sentito dirmi questa frase, comunque non ci credo, <ride> sono stata scelta per un motivo. E quindi che cos'è la sindrome dell'impostore? La sindrome dell'impostore è una cosa che, di cui diciamo che succede spesso. Dice, un terzo delle persone dicono che succede varie volte al mese e la maggioranza che succede ogni giorno o varie volte alla settimana. E guardate la proporzione. La stragrande maggioranza sono donne, a sub, diciamo, a sentire questa sindrome dell'impostore e eh, solamente il 20% uomini, ok? Quindi questi sono dati anche abbastanza recenti. Perché soffriamo da questi, questa cosa? Perché soffro, ok? Mi metto in prima persona. E ho trovato questa immagine e la trovo veramente emblematica e profonda. Siamo ossessionate da come dovremmo essere. Grava sulla donna un costrutto millenario che ci impone dei parametri assolutamente arbitrari su che cosa dobbiamo fare, come ci dobbiamo comportare, cosa dobbiamo dire e controlla ogni aspetto di quello che siamo nella vita privata e anche nella vita professionale. Quindi la verità è che posso vincere tutte le grant del mondo e prendere la cattedra e avere il master, dirmi che sono stata scelta. Eppure l'immagine che vedo allo specchio non corrisponde a queste parole. Perché viene filtrato da quello che è la società. Quindi ritorna un po' il tema della mia presentazione di oggi. Un cambiamento della società è un cambiamento che noi possiamo fare perché noi siamo la società quindi ogni volta che incontriamo una donna che fa fatica possiamo scegliere come approcciare questa fatica e possiamo scegliere diciamo se giudicare se gravare ulteriormente eccetera e quindi noi siamo la società e possiamo fare la differenza anzi dobbiamo e quindi vi porto a dopo questa epifania dopo aver preso l'ERSI Eccomi qui che festeggio e ho invitato tutto il dipartimento e a mia sorpresa è venuto il direttore di dipartimento, Irene Bozzoni, che è una delle più famose professoresse diciamo, della sapienza, il preside di che facoltà, che mi sa che è qui dietro e tutti i docenti del dipartimento sono venuti per me, io dico come è possibile? Però veramente ho fatto questa cosa per dire be who you want to be. Cioè cerca di essere quello che dovresti essere, non quella che ti vedi allo specchio di essere. quindi è stata veramente una soddisfazione perché tra la sindrome d'impostore, tra i sacrifici che uno fa, se non ci fermiamo a riconoscerci e ad abbracciarci per i traguardi che riusciamo, anche quelli più piccoli, anche quelli quotidiani, e e questa sindrome dell'impostore diventa ancora più forte. Non solo noi dobbiamo in primis abbracciarci, ma sarebbe bello l'essere abbracciate anche dalle persone che ci circondano. Okay. Gender balance in STEM. Dove siamo nel gender balance? Siamo qui. Queste sono um, le percentuali di ricercatrici donne in Europa e l'Italia è una su tre. Messe male. Perché dobbiamo essere una su tre? Ok, certo, non siamo messi male come l'Olanda, dove sono eh, una su quattro, però cioè, possiamo migliorare. Ok, quindi il gender balance, è... io ho detto questo è il motivo per cui c'è gender imbalance, perché quando si dice what does a scientist look like, noi abbiamo questo immaginario dello scienziato, prima di tutto anziano, che pure questa cosa è da sdoganare. Poi, che ne so, con gli occhiali un po' pazzo, stile Einstein, no? E, mh, vestiti magari moderatamente trasandati, è eh? comunque uomo. E io vi voglio sfidare con un'immagine di una scienziata che non vi aspetterete mai. Ve la faccio vedere. Io. Io sono una scienziata. E that's what a scientist looks like. Ho fatto queste immagini dopo aver fatto quello shooting. Ve lo ricordate di prima? Molto americana. Poi mi sono messa il vestito che mi ha prestato una mia amica. Eh, la, mia, la bimba era appena nata, vedete, ce l'ho in mano, ci cioè aveva messa tre settimane. E questa foto mi piace tanto perché è imperfetta: c'è cioè mia figlia, che è girata di sedere. <ride> Eh, eh, il caos, eh, poi del cambio vestiti, un po' così estemporaneo. però this is what a scientist looks like. E forse se io, per prima, ma tante altre persone, realizzassero che si può essere scienziate, si può essere donne, si può avere una famiglia, si possono avere dei figli, si possono avere tanti figli, troppi figli, <ride> noi ci siamo fermati a tre, eh. però. E comunque avere una dedication to discovery e fare ricerca senza dover rinunciare. Che mi porta all'ultimo parte, e sarò brevissima. Il dover rinunciare, perché è un po' un'illusione. Allora, vabbè, che cosa facciamo nel lab? Nel lab lavoriamo duro, apriamo alle nove e chiudiamo alle sette tutte le sere, più diciamo il giorno, però si. Sì, togliamo le nostre soddisfazioni. Questi sono tutti gli articoli che vengono mandati alla vigilia di Natale e guardate come sono cresciuti negli anni il numero di articoli che le scienziate si affaticano per di mandare per cercare di passare delle vacanze di Natale tranquilli. E Però questi siamo anche noi in lab, noi che facciamo il ringraziamento eh, in pochè, varie scene, festeggiamenti eccetera quindi penso che comunque come per tutto si può lavorare tanto ma ci si deve anche un attimo staccare e questa era la cosa carina però la verità oh, è, è un'altra un <ride> la verità è che tutto ha un prezzo e questo non lo posso negare e non lo devo negare perché altrimenti stiamo illudendo invece che ispirando le nuove generazioni e che non si può avere tutto allo stesso tempo sicuramente io che pa parto la mattina alle 8:30 e trenta e torno la sera dopo le 6 sei la diciamo il guilt, come si dice il guilt Patrizia il, il senso di colpa, colpa. Il senso di colpa come madre è onnipresente nelle mie giornate. Però you cannot have it all at the same time, come mia madre sa, quando spesso passa ci trova a giocare al gioco dell'oca o a uno o a scacchi, eh? perché poi quando torno comunque 100% mommy hat L'ultima cosa è che stiamo facendo l'impossibile. Questo non è normale quello che ci richiedono di fare, non può funzionare senza un supporto istituzionale. Per esempio io sono riuscita a fare quello che ho fatto, mi avete visto incinta, eh, perché c'era la Sila alla Sapienza e perché avevo la mia segretaria che mi portava in macchina, quindi io mi sedevo al sedile dietro e allattavo mia figlia andando, lasciandola al nido e tornando a casa per tutto il suo primo anno. Stiamo facendo l'impossibile ed è molto faticoso e quindi c'è questo bellissimo proverbio che negli Stati Uniti ripetono in maniera diciamo costante ogni volta che uno ha un figlio I takes a village I takes a village ci vuole un villaggio veramente nella mia vita l'avere il villaggio che per esempio a New York è stato tutto il piano del mio grattacielo dove con i vicini non posso dirvi quello che non hanno fatto però ecco anche ridare <ride> alle altre persone, anche io quando ho un'amica che sta partorendo, una carriera, cerco sempre di portare qualcosa da mangiare, le prime settimane o di ehm, offrirmi di fare babysitter. Quindi diciamo che forse l'unico modo è la partnership in primis a livello domestico che dovrebbe essere veramente condivisa supportarci essere gentili e chiedere aiuto è una cosa che facciamo un po' fatica ecco qui questo è tutto vi volevo dire che stiamo reclutando a tutti i livelli da studentesse di triennale fino a scienziate diciamo molto senior questa è la mia mail queste sono le persone che fanno il duro lavoro ogni giorno, anche quando io sono qui a presentare sono sicura che loro sono ancora in lab e tanti collaboratori, tanti fondi che già vi ho detto, ma soprattutto grazie a voi per l'attenzione e sono felicissima di prendere qualunque domanda. Grazie yeah. Simona, è stato un bel seminario, eh, voglio aggiungere solo qualcosa, sicuramente... Tu non sei stato un cervello in fuga, sei stato un cervello che è andato via per altri fatti. Però questo è stato un vantaggio perché quando ti, ti è nata questa, diciamo, in mano questa possibilità di rientrare, sei rientrata anche con una piccola incoscienza, secondo me. E l'incoscienza era, non sapevi quanto era dura la burocrazia nell'ambito della ricerca in Italia. Perché su questo sono sicura che lei constatato diciamo in Italia, all'estero c'è la burocrazia ma è meno complicata, è tutto un po' diciamo gestire il laboratorio, avere fondi, spendere i fondi, organizzare il lavoro, coordinare, è un po' più semplice. Poi sulla sindrome dell'impostore voglio aggiungere una cosa, eh, conosco molto bene questa cosa e l'ho combattuta molto Uh, non solo su me stessa perché anche su me stessa ma anche sulle altre persone intorno a me perché devo dire la verità nella mia esperienza le più critiche, le, le più critiche siamo sempre noi stesse contro di noi cioè un paper scritto e mandato uh, può avere delle critiche a volte anche feroci da parte dei referì ma la prima critica ce l'hai da te stessa che dici no non è venuto bene ho sbagliato qui ho sbagliato lì o addirittura dalla, dalla persona o dalle persone intorno nello stesso gruppo di ricerca quindi combattere questa sindrome dell'impostore è molto importante io l'ho sempre fatto cercando di gratificare le persone perché secondo me aumentando la propria autostima nelle persone facilita il superamento di questo problema che è un problema psicologico come dici tu sì, e ti rispondo può... patrizia che poi mi sì, ha dato sì. due punti è la prima sulla burocrazia la prima persona che ho assunto è stata la mia segretaria <ride> certo. che è l'assistente la mia assistente personale e amministratrice uh, del laboratorio valentina a cui devo riconoscere veramente dei meriti stratosferici ehm, e lei è il motivo per cui ogni tanto mi, possono, mi posso prendere due o tre giornate di ferie, perché le do tutto in mano e non va. Assolutamente, altra cosa, braccio destro. Esatto, l'altra cosa è eh, il laboratorio, la filosofia di laboratorio, perché come sai i laboratori possono essere ambienti molto brutali. Eh sì, e certo. Io, tutte le persone che ho salutato, ho detto questo è un ambiente per le donne, per le mamme. Quindi che cosa significa questa cosa? Significa che ci deve essere ridondanza tra di noi. Cioè nel momento in cui io mi succede qualcosa, una figlia sta male, eccetera, dobbiamo, anzi, cioè è obbligatorio chiedere aiuto ad un'altra persona del lab. Questa è una cosa che non viene incoraggiata in tanti laboratori. No, in altri posti no. Certo. Perché ognuno ha il suo progetto, che è vero anche nel mio lab, ma il fatto che chiunque deve poter sostituire una persona nel momento per portare avanti mi sembra un beneficio enorme anche per la ricerca per cui se tu per due giorni succede qualunque cosa però c'è qualcuno che prende in mano le tue cellule e salva l'esperimento ti fa sentire certo. anche meno diciamo di avere tutta questa pressione solamente sulle tue spalle quindi questo è un ambiente che cerco sempre di ricordarglielo ma di coltivare per cui è poi che quello che dicevo prima: dobbiamo chiedere aiuto. Assolutamente, che non è facile. E, e secondo me anche un'altra cosa molto importante è che la leadership si riconosce da questo: cioè chi è capace di coordinare, è capace anche di delegare, è capace di rimproverare, ma è capace anche di dire brava, hai fatto bene, vai avanti. Anzi, dammi un'altra idea. È questo ah, quello sì. che fa la leadership. Eh, non so se hai letto, qui c'è un messaggio di ringraziamento da parte di Giada Bianchetti, che è una giovane ah. collega, anche lei una giovane ricercatrice, e ti fa tanti complimenti, eccetera, puoi leggerti il, il suo messaggio e Grazie. ti saluta. Grazie. Perché... Se avete altre domande, diciamo un altro paio di minuti prima di staccare, posso... Rimanere. Se invece volete approfondire diciamo, in maniera più deviso, sono sempre disponibile o comunque via mail mi contattate. Assolutamente. Se posso intervenire, certo, volevo, no. grazie. volevo innanzitutto ringraziare Simona per questo invito che mi ha permesso di conoscerla meglio. E ti abbiamo ascoltato tutti in religioso anzi devo dire tutte in religioso silenzio diamo del femminile anche a mio marito giusto <ride> e, ci tenevo a dirti che futura alla tua domanda relativamente relativa alla cellula perché questa cellula non muore ha detto semplicemente perché non può morire quindi lei aveva Vedi. dato subito la risposta quindi insomma ancora una volta i bambini ci ci, ci aiutano e ci supportano in tutto. E ti ringrazio ancora. Io in questo periodo ho molto a cuore questo argomento perché una mia cara amica che ha perso la sorella per un tumore neanche tanti anni fa ha scoperto di avere il medesimo tumore, quindi si sta curando, quindi è un argomento che mi tocca tantissimo. Mi tocca, mi sto, io sono sempre stata molto molto eh, curiosa relativamente alle malattie, alla longevità, all'alimentazione, quindi sapere che tu ti occupi, ti sei occupata della relazione tra tumori e alimentazione è una cosa che eh, mi, ti, mi rende ancora più orgogliosa di averti fatto parte di questa conversazione insieme a te. Sì. Grazie Ombretta. Sì. Ti saluto e faccio i complimenti a te, ma naturalmente a tutte le persone presenti, alle tue collaboratrici e rendici ulteriormente partecipi, siamo pronte ad ascoltarti. Grazie, <ride> grazie. grazie. Grazie, buona serata a tutte. Grazie, grazie. Eh. Eh. Dunque, io direi, forse Giuseppina, vuoi in, illustrare un attimo l'evento finale che ci sarà a fine di questo progetto, dei Webinar? Dunque, eh, l'evento finale è nato quasi all'inizio, quando abbiamo fatto il kick-off meeting del progetto, perché la relatrice in quel caso era una ricercatrice del Muse, eh, Lucia, Martinelli. Aiutami, Martinelli e, e quindi all'inizio proprio abbiamo detto ah che bello il muso, eccetera potremmo concludere il nostro progetto eh, che è durato quasi due anni e potremmo concluderlo a Trento e così abbiamo ripreso questa cosa e eh, il 3 di giugno Mm, faremo questo quest incontro in modalità mista in presenza e, e online al, al museo di trento e questa diciamo eh, è anche l'occasione per l'associazione la, fidapa sezione di roma eh, di fare eh, di iniziare il percorso per un gemellaggio eh, tra la sezione di Roma, della FIDAPA e la sezione di Trento. Poi nel futuro penseremo a, a fare, e organizzare qualcosa eh, per, fa, facendo, invitando, diciamo, la sezione di Trento a Roma. E quindi è un'occasione per eh, vederci non solo online, perché tutto il progetto era nato con l'idea di farlo online per facilitare anche la partecipazione, non solo delle relatrici che abbiamo invitato, ma anche delle soci, amiche che così eh, avevano maggior facilità di partecipare. E quindi speriamo insomma, che, che questo. Che anche le relatrici che noi abbiamo comunque già allertato possano venire a trento almeno qualcuna in presenza infatti speriamo ecco che simona eh, vorrà venire in presenza visto che anche delle bambine che saranno ben felici di visitare il museo delle scienze perché eh, oltre a essere un bellissimo museo scientifico eccetera anche delle attrazioni diciamo che va molto bene per i bambini perché c'è tutta la parte naturalistica eccetera quindi potrebbe essere anche una bella idea per fare una gita diciamo con, con tutta la famigliola e se non ci sono altri interventi forse Angelica Bianco voleva fare qualche domanda Angelica Bianco è una giornalista che si occupa di comunicazione nel settore scientifico oltre ad altre cose Angelica? Sì, se vuoi. Sì, certo se... Allora buonasera, scusate se non mi vedete, ma sono un attimino veramente anch'io con le mani in pasta, nel senso vero della parola, perché sto <ride> cucinando. Ecco, ma tra donne ci capiamo, ovviamente sono una mamma anch'io. Ho avuto l'onore e il piacere di conoscere la professoressa Galessi e di ascoltare anche lei, insomma, trovo davvero molto interessante. Più che domande, io sarei d'accordo nel creare o comunque rilanciare eh, uno di questi webinar anche a livello giornalistico, magari eh, registrandola e eh, poi... Eh, potendola eh, diciamo distribuire magari su un quotidiano per esempio potremmo valutare di sentire l'editore della discussione e capire se magari ci dà lo spazio bene, diciamo per farlo possiamo poi parlare di questa cosa diciamo in separata sede mi fa molto piacere sì, che hai registrato certo. um, Patrizia perché poi magari mettendolo su YouTube può essere sì, di sì, beneficio in maniera più estesa certo. quindi mi fa piacere Angelica molto piacere grazie per l'offerta io già oggi sono rimasta scioccata dall'uscire sull'espresso quindi adesso mi cioè, ritorno nella mia vita di da scienziata eremita come dovrebbe essere e poi nella la prossima scoperta eh, diciamo torneremo in auge <ride> complimenti allora grazie, complimenti grazie ora ci rimbocchiamo le maniche perché ecco però ecco, erano venute a consegnare i palloncini per la festa di mia figlia. Quindi ah, ecco. diciamo, eh, eh, ci voleva stare questa cosa della vita imperfetta e del certe volte certo. non flagellarci no, per... Esatto. <ride> no, per questi video. No, piccoli. ma è giusto così: è giusto appunto trovare un, un equilibrio. Anche perché chi l'ha detto che una ricercatrice non possa avere una vita privata normale, tra virgolette, come mamma. Eh, normale. No, normale, nel senso però... come un'altra donna vuole fare la mamma, la fa eh, perché no? È chiaro come dire No, tu. perché mi hai trovato che io avendo vissuto dieci anni a New York, dove il normale non esiste, eh, ti sì. che è una sensazione liberatoria totale. No, ma perché... il normale non esiste neanche in Italia. Vabbè, meno male ecco, però da come ti vesti, a cosa pensi, a quello è che sincero, dici? Cioè... A... Quindi sì. sdoganiamo il normale, che tanto è tutto arbitrario. Sì. Assolutamente. Scusate, sì. interrompo un attimo per eh, dire solo una cosa, sono serena guida, sono una ex ricettatrice. E volevo solo dire che è vero, appunto, questa difficoltà di eh, conciliare il lavoro, il sentirsi in colpa, eccetera, eccetera. Però forse non dobbiamo dimenticare anche l'esempio che diamo a questi nostri figli, no? Mamme che lavorano, mamme che fanno delle cose interessanti, che sono appassionate di qualcosa, anche questa è un'eredità che non è, diciamo, da eh, considerare meno importante della presenza continua, del, dell'accudimento continuo, che per carità, insomma, non, non, non, niente toglie ovviamente, però eh, è importante anche questo aspetto, avere, eh, diciamo, un, una mamma di cui essere orgogliosi, per esempio, e pensare che eh, specialmente le figlie femmine abbiano un esempio di questo genere piuttosto che non una mamma che sta a casa che, ripeto, per carità può dare grandi cose ma, diciamo, una mamma che lavora pure Esatto, esatto il sì, sono d'accordo con Serena Serena Guida anche è una nostra amica e collega e, è un'esperta di farmaci, lavora all'AIFA quindi eh, anche lei ha fatto la sua carriera con alti e bassi, tra virgolette, tra problemi di famiglia, figlia e lavoro, come noi. E allora, grazie a Simone. Ho sempre pensato che fosse importante perché mia madre, che diciamo era molto, sarebbe adesso no anziana di più, eh, comunque ha sempre lavorato e quindi questo esempio io pure me lo sono portato sempre dietro. Eh, volevo sì, sì, diciamo Serena, no? grazie, eh, ti volevo rispondere perché eh, diciamo, possiamo fare una panoramica su 200 anni di emancipazione femminile eh, da, dalle suffragette e mh, non è facile, cioè la conquista del poter non lavorare c'è stata forse proprio negli anni che menzioni tu, ok? Quindi quella pure è una conquista importante e legittima. E dall'altro canto, secondo me, forse la prossima conquista, soprattutto in alcuni contesti, è quella di, del poter lavorare perché si condividono varie responsabilità familiari con, il life, con, la, con la life partner o il life partner e invece forse un pochino più di impegno ce lo possiamo mettere quindi semmai diciamo la cosa che mi fa piacere o che magari mi crea pure difficoltà è il fatto che per forza di cose essendo una persona in carriera ci dobbiamo tutte e due rimboccare le maniche <ride> e quindi quello anche mi piace come esempio cioè il sapere che il pannolino con la cacca lo possono cambiare tutte e due <ride> certo, certo questo diciamo Va da sé questo e soprattutto anche la, la filosofia, che appunto di cui parlavi del tuo laboratorio, sono passi in avanti molto importanti perché, appunto, cambia un po' la testa, non cambia solo, eh, diciamo la, la quotidianità o il singolo esperimento o la singola azione. Eh, dicevo solo che, appunto, non, di, non, di non sentirsi troppo in colpa nei confronti di un, un mancato accudimento h24 perché anche diciamo anche avere delle mamme che lavorano che si appassionano che condividono con il proprio partner che chiedono aiuto per eh, a nonne, zie, segretarie o, o colleghe è un esempio importante per la crescita soprattutto delle figlie femmini. anche dei, dei ragazzi eh, appunto Solo questo Dire. Prima di tutto scusate no, no, che sono in buonasera. Eh, buonasera. Ciao a tutte, sono... mi sono collegata tardi per motivi di lavoro, però ho capito, ho cercato di capire dalle domande, poi da quello che ho visto scritto, eh, mi sono collegata a metà. Vorrei aggiungere anche qualche battuta su quello che è stato detto, che proprio secondo me la vittoria di tante donne che ricoprono, ho ascoltato anche la tematica di Simona. Eh, è anche un lavoro di squadra di donne, cioè raggiungere anche delle, del, delle vittorie professionali. Cosa vuol dire? Vuol dire che una donna può essere ricercatrice, vuol dire che una donna può essere mamma ricercatrice, condividendo delle quotidianità con i partner o con chi eh, per loro. E proprio su questo si sta muovendo proprio. Io faccio parte dell'associazione di Daphne di una da forza che è il lavoro in presa. E una delle cose su cui ho puntato è proprio la formazione già da. Da piccoli ed adolescenti, cioè vedere una donna che lavora, educare non solo le donne, ma anche gli adolescenti, già da bambini, a, anche a vedere una, un concetto anche futuro di famiglia in modo diverso che è quello del pannolino che diceva Simona. E, si, e questo anche su che in cui si sta lavorando per il gol 7, se non sbaglio dell'agenda 2030, è proprio quello nel 2025 di arrivare a non più parlare di quello che. È, che, che ha detto Simona, cioè si sta lavorando per questo, proprio perché comunque anche in tanti settori la donna ha un plus in più, mh, che, che se ne dica rispetto a tante altre, eh, a, a, a, rispetto agli uomini, però subentra, come ha detto la, la, la, prima di me la, la, la persona che parlava, scusate, non ho visto il nome, quindi Serena forse, Serena, che è giusto, è una cosa che, che è profonda, cioè non dobbiamo farci venire i sensi di colpa, che quello è fondamentale proprio per, perché molto spesso stocchiamo eh, oppure ci limitiamo e non riusciamo ad andare avanti. Quindi secondo me quello è un lavoro molto femminile che va fatto proprio di, di forza in tutti i trasversamenti in tutti i settori. Ecco, però credo che eh, avete detto due o tre cose che secondo me sono fondamentali poi c'è cioè, la donna che ha più che rompe di più e riesce, no? E magari ci sono persone che, ecco, con i sensi di occupo o quant'altro, si precludono, secondo me, un futuro eh, vincente che dà serenità, che può essere vincente per noi, che poi eh, che ci dà anche serenità. La serenità professionale è anche una serenità di vita, secondo me. Grazie. Comunque, complimenti sì. veramente. Esatto. Beh, Adò... io devo ringraziare tanto Simona e Patrizia che ce l'ha portata perché abbiamo concluso questo ciclo veramente eh, con, una, con un webinar interessantissimo sia dal punto scientifico mm. che dal punto di vista umano grazie Simona grazie grazie a tutte vi lascio andare che infatti... immagino che la cena è al tavolo <ride> Tutti infatti è stato una, un bellissimo webinar per finire tut, tutta la nostra serie di webinar complimenti di nuovo a Simona e grazie a tutte per aver partecipato e grazie. vi aspettiamo a Trento vi aspettiamo a Trento mi, Siamo... a Trento, mi, raccomando, mi raccomando sarà una bellissima esperienza è, è una bellissima. bella esperienza una bella gita ci si vede e <ride> è più l'idea che per noi quando uno decide di venire poi sarà bellissimo esatto e sicuramente ci darà soddisfazione allora, presto, ciao a tutte, e oh, buonasera buona a Grazie, a tutte ciao a tutti, ciao. ciao. Allora, grazie, ciao, Giuseppina, ciao, Grazia, ciao, Simona, ciao, Patrizia, grazie infinite. E, m, quando sarà, ci, ci condividi il link YouTube. Grazie, sì, assolutamente, mille. Sì, assolutamente sì, Adesso. e poi, mi raccomando, cerchi. Cerca, Io ti manderò degli inviti, sì, delle cose, per altre cose, però cerchiamo di essere certo. in contatto perché io penso che eh, le ragazze, le donne che hanno questa energia la devono anche, come dire, dimostrare per <ride> aiutare, come hai detto tu, le altre, perché è anche dare un esempio, no? Fare questo. Sì. E quindi può essere un, un buon modo. Grazie. Sì, Ottima padrizzio. relazione, ottimo, ottimo seminario. Ottimo... Grazie, buonasera, grazie. un abbraccio ciao. forte, grazie, abbraccio. ciao. ciao, ciao. ciao. ciao.